Grazie. Sulla 1 sì, e adesso vado a piazzare. regia no la regia è l'arianna <ride> sì, intanto tu c'hai le camere qua allora, il tuo lavoro è sbicciare la camera 1 camera 2 camera 3 eh? certo quando vedi un'immagine più carina questa è la diretta siamo in diretta adesso eh? vedi, si, si <ride> che comunicato. Si ha dato che la vostra relazione dei preparati della struttura del fattore. Attaccato basso riunione. Volevamo Gracias. Invece avete qualcosa da fare. Complimenti per l'iniziativa che avete messo in piedi e, e spero che vada a fine. E come diceva Elena, che al limite la seconda occasione ci possa essere sì, la possibilità di andare a buon fine. Per adesso, buon lavoro e grazie. Poi lo chiedo a te Che? Travai. Non a trattare. Non mi metto a trattare. Non mi metto a trattare. Non mi metto Fai venire a parlare qua, scusami. Eh no, devo venire qua a parlare allora. Cambia camera, metti quella là dietro come eh. il contatore. Vedi, se c'è 30. più aumenta di 1 deve corrispondere a, ah, a quel numero okay. lì. Io aumento di 1, meno diminuisce di 1, ok? Così, 100 metri, 200 metri, ok? No, dov'è questo più, dov'è tanto? Ah, non è questo deve più, ah, più o Allora possiamo prendere a coltà Sì, wow. wow. occhio camera Va qua la nostra L amica la regia vuoi altro riprenderti? Devi anche mandarti in onda. Ah, sei già in onda sì. e alla vuoi salutare mentre fai la regia? Sì, e se qua la nostra professionista della regia e come va quel conteggio? E alla stai contando le vasche. Sì. Número 6. ¡Gracias! senza pinne <laughs> scusami anale. Ma, no si, era si, è arado ma non capire era stile intero proprio io, cioè. Io sto andando. Obrigado. ¡Galentino! ¡Galentino! a Nicola un sistema di recupero. abbiamo con noi anche Salvatore Panetta, assessore allo sport, c'è cioè, con lui Michele Tomasi che stavo facendo una Anno per questo sport perché non si vince propriamente un premio che si arriva primi ma eh, si vince in realtà la soddisfazione di aver fatto un'attività assieme quindi volevo chiederle un po' cosa ne pensa di questo primo approccio alla disciplina Beh intanto un saluto a tutti i partecipanti so che vengono da fuori città, sono da tutta parte d'Italia e quindi credo che il benvenuto della città di Trento a questa bellissima manifestazione Diciamo che festeggiamo i vent'anni, in poco tempo sono riuscito tra l'altro a, a capire qual è l'importanza soprattutto che riguarda sia l'aspetto fisico ma anche mentale di questo sport. Preparazione, qui vedo tantissimi atleti e quindi c'è soltanto l'ammirazione per uno sport e anche in Trentino sentivo a diversi atleti e anche campioni nazionali e persone che hanno fatto il mondiale quindi ne ho qua uno di fronte che mi fa piacere dopo la fortuna poi di avere un amico fraterno Giorgio Torrino che eh, più volte ho accompagnato a, nei suoi convegni e lavoro e che l'aspetto dell'approccio con l'aiuto dello sport con i giovani molto importante. Poi l'acqua, credo che sia lo sport per, per sé eh, importante. Quindi il mio è solo un ringraziamento a chi ha voluto organizzare nella città di Trento questo bellissimo evento e festeggiare e in vent'anni no, la partenza del 2002 e quello che sta delle che hanno eh, portato anche a livello nazionale poi è partito a livello nazionale questo sport quindi eh, oggi in punta di piedi vedo eh, e faccio il tipo per tutti gli atleti quindi grazie ancora e in bocca al lupo uh, per il proseguo grazie, grazie. Bassa. Quindi, a dire il vero, grazie da parte, da parte di tutti voi. Se anche Giuseppe, visto che è stato menzionato, facciamo parole anche a noi. Dai, per la nostra diretta 6, parole di Sede di... Comunque, se è il di questa disciplina e ancora, se vediamo a lei, insegnare bambini. Eh, io ti ringrazio oh, di averlo invitato, oh, è un grande piacere. a me di essere qui è bellissimo vedere tutti questi giovani atleti e Matteo, oh, oh, no, fatto oh, che è stato un um, mio carissimo amico che, che è Michele Mario il re dei campioni di atletica vi ringrazio bene ringraziamo l'assessore e continuiamo la diretta streaming con il presidente che andrà avanti a par parlare un po' di questo nostro bellissimo sport Occhio che sei vicino alla cassa Adesso c'è in acqua Microfono Salve a tutti Perché scappi? Adesso c'è in acqua L'ennesimo L'ennesimo Ok, eh, sei in carenza di ossigeno perché hai appena fatto quindi... ho esatto. appena fatto... Eh. venire di qua, così delle Allora, hanno iniziato tutti gli atleti che fanno il 100 metri. Prima c'è stato il... La... Prima c'è stato la... I primi atleti hanno cominciato... A... sei timido <laughs> Okay. Grazie <laughs> Francisca Cucan! Ma qual è il tuo scopo poi? che un po' E' che di ti lo la carta di pille Quanto capo? Sì, siamo al cinquantaseiesimo. Totale metri? Concorrenti. Cinquantaseiesimo concorrenti. cinquantaseiesimo concorrenti. Sì, abbiamo a 75 no. Bravo, arrivati a un spigliato Siamo a Quanti, no. quanti Siamo? Sì, Non sì. Siamo sì. sì. sì. sì. Partito Giorgio Vista. Este... che mi ucciderà, adesso qua, eh. 50 con lei del 50 comunque dei semigli fanno anche amici e altri andremo eh and <laughs> Non complete 50 e parte Francesco. Senza che la giro con Senza, Sì, però senza però... Sì, no, il pian piano, poi col peggio... Hai, peso. Peso. hai non sopra! Ma ora, Zalera, come hai guarda quattro è un momento bastone? Non si capisce, neanche se quello che pesa, non pesa che lei di Gatti sta prendendo per il. di partenza Pietro con un cognome che non è solo a sono this is quite Non veloce perché questa corre. <ride> see <laughs> you. e quindi che erano da provare See? le partite del centesimo rimarcano ancora John yeah. Maro. questo si chiama Aldo Stradiotti ecco è partito un altro veterano Massimiliano Zappellini sempre presente da sempre alle nostre competizioni padre fondatore del circo blu Allora Ado, sensazioni appena uscite. Molto bene le piene di Michele, bellissime. E, e, e, e credo nel 2000, un po' dei delfini, no Francia. francesi, dei svizzeri. Allora qui abbiamo il, il papà di tutti gli atleti, dal 2000 c'era già Gaspare. Marco ha girato i 50. signor Mauro Generali non è stato un tocco di mano è stata una stretta di mano tra due atleti bravo Lorenzo come è andata? l'acqua? scivolava 50 metri per Mauro Generali vi assicuro che sto ragazzo farà Credetemi, io occhio, occhio per, per queste cose, me la sento. E sempre per atleti qualsiasi si sta preparando il signor Gaspar e Battaglia. Senza pietà, un centino come l'Armone Bene, come potete essere stati, ma a seconda Non è più importante, non è Mi sono fermato due secondi, ma sai, eh, senza esagerare, siamo all'inizio Bravo I campioni sa sanno anche essere prudenti Bravo Gaspare. dispositivo come voi potete anche rimanere, perché qui c'è da imparare, stigia, immediata, di genere genetica del medico. ciccia ce n'è quindi meglio che pedali e stai Allora Michele com'è andata? Molto bene Eh ma mi sembra un po' tirato non... Nonostante il ginocchio Bene bene Allora 100 metri con una gamba Gli ne diamo 120 125 Ecco Eccoci qua, per Vittorio Andrea. Si sta preparando Davide Cristo Signore? A me è andata. Benissimo. Sei sanzioni? Dove è che sono Già è stato fatto da un superero, secondo me. Sti giornalisti che ti portano all'assedio per noi. e 800 metri record dei record il circo blu Stradiotti sorridente, felice. Ma Aldo, ma quel bollone? Cos'era? Stardi. È un saluto al suo pubblico nel gergo della Pnea Bastardi, ma vi assicuro che è tutto solo affetto. No, no, no, Grazie Radiotti a Carpato da paura. Ancora una breve. Bella... Ella se ha equivocado. se lo vedete tenete un attimo il cambio lo devo fare? allora, no no, no. vieni su sotto qui Sì. Miniatura. Ok, vedi che più si... Sì, ma lì noi, che, che Beh, adesso, sono per adesso sono andato andando a parlare, adesso sto facendo un po' di pubblicità nel suo posto. Eh attimino, però penso che sarà... Ok? Sì. Sì. Eh, tranquillo. Sì.